Buongiorno a tutti, bentornati con i nostri approfondimenti sulla società digitale. E oggi con noi abbiamo Carlo Magnani che è laureato in giurisprudenza e Filosofia ed è ricercatore di istituzioni di diritto pubblico e docente di diritto di in informazione presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università Carlo Bo di Urbino. Sì. Ehm, il professor Magnani ha pubblicato diversi contributi e saggi al momento giuridico e teorico-politico, tra cui ehm, dall'epoca dello Stato all'epoca della Costituzione, eh, pluralismo, informazione e radio-televisione, filosofia del tennis, profilo ideologico del tennis moderno. Eh, in particolare, l'occasione della nostra chiacchierata di oggi sarà l'uscita eh, di, di, di questo saggio per la casa editrice eh, Rubettino, il cui titolo è Finché ci sono fake news c'è speranza. Eh, inoltre, il eh, professore è anche collaboratore della rivista, nostra, diciamo, nostra amica La Fionda. Eh, chi segue sotto sopra eh, sa che abbiamo più volte indagato il rapporto con il termine verità, a partire proprio dalla verità scientifica, che in quanto tale. Uh, vive necessariamente di dialettica di progressione non lineare. Lo abbiamo fatto discutendo con la professoressa Borutti, dell'Università di Pavia, e almeno in due altri dibattiti. Uno su, sui vaccini e uno uh, più recente sul rapporto tra verità e storia. Uh, va da sé che fuori dall'universo scientifico la verità assume sempre più connotati sfumati. E a livello perlomeno teorico, fino a qualche anno fa, Uh, la verità era termi, eh, sicuramente usato in, in contesti di tipo scientifico, ma era considerato abbastanza inappropriato in, in ambito politico. Uh, comunque, tralasciando la, mh, diciamo, la, vulg mh, la vulgata, per cui da, eh, diciamo, ormai da cinque anni, dal 2016 in particolare, è, il, um, diciamo, il, è stato creato questo nuovo termine appunto, delle fake news e delle. Il problema della morte e la verità, post verità, e c'è stato un, un enorme eh, un, diciamo, uso di questi temi, soprattutto da parte dei media, soprattutto mainstream. Eh, c'è cioè, Sul piano più eh, strettamente eh, teorico c'è stata una, una discussione, eh, a parte anche da alcuni filosofi, tra cui Franca D'Agostini, che hanno ipotizzato delle forme di bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla verità. E cosa volevo chiedere, innanzitutto, al professore, per iniziare, cosa ne pensa di queste proposte e che rapporto ci sia tra verità e diritto. Esiste un qualche diritto alla verità? Buongiorno e grazie per l'invito e complimenti anche per le attività della vostra associazione. Sì, il mio, il mio libro in qualche modo parte proprio da questa curiosità di carattere filosofica, eh, attorno proprio all'idea all della verità. Eh, perché le vicende della verità insomma, sono abbastanza eh, originari, c'è un percorso interessante in questo periodo, perché noi veniamo da un ventennio almeno, e forse anche di più, in cui il concetto di verità è stato fortemente svalutato. E ciò è frutto della... ormai, ormai è una tradizione, o comunque ormai è, frutto, è stato frutto della, del postmoderno. Cioè il postmoderno ha basato la propria, uno dei cardini della, del proprio statuto filosofico è stato quello di contestare le pretese di verità perché la verità eh, in realtà eh, non esiste. La verità è semplicemente una forma, eh, un sopruso che il vincitore, che chi ha il potere impone agli altri. Eh, e quindi la verità è stata vista sino adesso con... Eh, fino a un certo punto con, un punto con distacco. C'è proprio un libretto di Gianni Vattimo eh, della fine del secolo scorso che dice, si intitola proprio Addio alla verità. Come dire, il concetto di verità, mh, ce lo siamo giocati, non serve più nell'opinione pubblica. Adesso ci sono tante voci, c'è il pluralismo delle opinioni, delle visioni, e quindi è giusto che questo ferro vecchio del, della modernità, totalitario, assolutista, nella filosofia morale, nel dibattito etico chi parla di verità viene paragonato un po' a chi durante una discussione pone il revolver sul tavolo. Ecco, tirare fuori il concetto di verità aveva un po' questa... Eh, significava compiere questa operazione. Si smette la contesa verbale, il ragionamento civile, e appunto si tira fuori il revolver, la pistola, come dire, la verità è questa. E curiosamente invece... Eh, nei nostri giorni, nei nostri tempi, il concetto di verità sembra eh, godere di una nuova fortuna, di una nuova riscoperta. Eh, non solo in ambito eh, filosofico, spesso ciò che avviene nei dipartimenti delle università poi diventa pratica culturale eh, comune, eh, pratica sociale comune, diverso tempo dopo. Eh, e quindi nel, nelle università, appunto, nelle, negli studi, si cerca un po' di recuperare questa nozione di verità. In realtà, più che verità, eh, ad esempio in Italia c'è una corrente che fa capo a Maurizio Ferraris che mh, ha individuato nel nuovo realismo una nuova proposta filosofica alternativa rispetto al postmoderno. E quindi c'è un ritorno a chiamare le cose per quello che sono. C'è un, un ritorno a quell'idea forte di verità che ci dava già Aristotele nella, nella, nella metafisica, per cui vero significa dire di ciò che è che è o di ciò che non è che non è. Ecco, questa è l'idea di verità, la corrispondenza tra l'intelletto e la cosa. I postmoderni invece avevano un po' rovesciato, avevano un po' mescolato le carte. Lì loro hanno valorizzato soprattutto il detto di Nietzsche, non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni. E questo è il grimaldello per screditare la verità. Quindi da un lato la proposta realista, che dal punto di vista filosofico direi che è assolutamente condivisibile. Invece dal punto di vista della filosofia morale e della filosofia pubblica, cioè quella che si spende e che si occupa di questioni pubbliche, è stata addirittura proposta, eh, tu facevi giustamente il nome di di Franca D'Agostini, l'idea proprio di creare, instaurare una nuova politica della verità per curare i problemi dell'informazione e per curare i problemi del dibattito pubblico. Ecco, questa terapia, la terapia della verità, l'idea di che esista, che ci sia bisogno di una nuova politica della verità, queste, questi sono i termini che ha usato la studiosa D'Agostini, ehm, termini che in, in, in linguaggio filosofico hanno un loro valore. Eh, dal punto di vista giuridico devo dire che nessuno eh, si è eh, avventurato, è stato così spericolato e coraggioso da ripetere nell'ambito delle discipline giuridiche lo stesso concetto, però è chiaro che alla, alla base, al fondo, c'è questa idea. Allora, visto il pluralismo delle opinioni, visti i social, visti che, visto che tutti dicono tutto su tutto e ancora di più, cioè come si fa a, a riordinare la sfera pubblica? Come si fa a dare un ordine razionale alla discussione pubblica? Allora, qui si cala la carta della nuova politica della verità. Occorrerebbe individuare dei nuovi diritti aletici, li chiama eh, Ladagostini. Aletici, perché appunto derivano da aletheia in greco verità, coprimento. E addirittura Franca D'Agostini elenca cinque o sei diritti aletici, cioè ricollegati alla, alla verità. La verità dell'informazione, i diritti legati alla cultura, eccetera, eccetera. Ecco questa suggestione, eh, che è principalmente appunto filosofica, e che comunque segna un cambiamento di clima rispetto al postmoderno di cui abbiamo parlato sinora. Il problema è che questa suggestione, seppure non in termini così immediati e diretti, viene anche raccolta e trasportata nel dibattito giuridico. Ecco, molti giuristi non è che sono anche filosofi, però comunque riflettono questa cosa. E soprattutto si vede questa esigenza di nuova politica della verità, soprattutto per eh, curare. Le distonie informative oppure disinformazione che eh, costituirebbe eh, il carattere appunto malato, patologico dell'informazione, che costituirebbe una caratteristica essenziale dell'informazione e della comunicazione politica nei nuovi media. Quindi la data, il punto di partenza c'è anche una data speciale, specifica, che è il, che è il 2016, no? nel 2016 Trump vince le elezioni. Nel 2016 c'è il referendum della Brexit che ottiene quel particolare esito, nel 2016 c'è ehm, il, il suffragio universale del referendum sulla proposta di riforma costituzionale Renzi Boschi e anche lì eh, c'è un esito eh, diverso da, da quello mh, di, cui, di quello che si erano augurati le elite o il pensiero mainstream. Ecco, tutte e tre queste sconfitte elettorali della, delle, delle ragioni, del pensiero e dei ceti intellettuali mainstream, in tutti e tre questi casi, la spiegazione che viene data è quella che le fake news hanno inquinato il dibattito politico, che le fake news hanno alterato la genuinità del suffragio che gli elettori hanno espresso. E di qui prende forza l'idea appunto di eh, introdurre eh, elementi. Di, eh, di, veri, di verità. Che, che, cioè, ci sono varie, vari, vari modi di far pesare la verità nel discorso pubblico, no? Ci sono, uno può creare il ministero della verità oppure si possono anche eh, scegliere vie molto più laterali, che però in qualche modo condizionano ugualmente il pensiero liberamente espresso. Quindi, diciamo che grazie a questa cosa, la verità, vedete vediamo, tornata di attualità. Sicuramente siamo andati oltre all'auspicio all di Gianni Vattimo. Gianni Vattimo aveva detto addio alla verità, invece eh, oggi la verità torna nuovamente presente. Se posso restare ancora però sulla questione filosofica, che, che vorrei, in modo anche così, non sono un filosofo di professione, ma vorrei provare a svolgere, eh, mh, se l'operazione di recuperare quel pensiero che chiama le cose col loro nome, e quindi torniamo al realismo, torniamo a, così, a mettere davvero da parte eh, le fumisterie per certi versi postmoderne, la, la, la filosofia postmoderna, quel gergo per cui eh, non, non, non, non si arriva mai in un approdo stabile, tutto è relativo, tutto è contingente. Tutto può essere sottoposto all'interpretazione, alla narrazione, al gioco ermeneutico. Ecco, se tutto ciò è molto positivo nell'ambito della cultura, dello statuto, dei saperi, per quanto riguarda il passaggio al diritto, ecco, questa operazione è assai delicata. Perché il diritto moderno, intendendo con moderno quello edificato a partire eh, dal 600, quando proprio nasce, nasce lo Stato, nascono gli Stati moderni, il diritto moderno riesce ad imporsi e riesce ad imporre il modello della statualità grazie ad un'opera di contenimento e di razionalizzazione della verità. Il campione di questa opera, che non dobbiamo mai smettere di ringraziare, è Thomas Hobbes, il quale dice lapidario: autoritas, non veritas. Facit legem. Questo è un manifesto giuridico del positivismo giuridico e di tutto il diritto che da lì seguirà. È l'autorità, la, ma e non la verità, a fare il diritto. E quindi qui già abbiamo un primo importante ostacolo. Nel diritto, il, il momento costitutivo del diritto, il mom momento genetico del diritto, non può avere una presa così immediata e diretta con la verità perché altrimenti viene scavalcata l'autorità. Quindi il legislatore deve essere libero, libero anche dalle ipoteche di verità. Certo, se il legislatore vuole fare una legge per disciplinare, che ne so, le aree boschive, non può scrivere che in quel momento sta parlando delle arenili, delle sabbie e delle spiagge. no? C'è un, un, un, una contraddizione molto forte. Però il questo è un esempio abbastanza banale. Però, in altre, su altre questioni, prendiamo ad esempio le questioni etiche, le questioni legate alla vita delle persone. Se noi abbiamo una verità da dover rispettare, ad esempio potremmo avere la verità che ci dice che solo due persone di sesso diverso possono vivere sotto lo stesso tetto assumendo la denominazione e anche i diritti di comunità familiare. Oppure potrebbe essere sempre la verità a dirci che. Non appena la cellula genetica, il gamete maschile, incontra l'ovulo femminile, in quella circostanza vediamo una persona. E quindi la soppressione di quell'entità monocellulare, bicellulare, diventa auto automaticamente omicidio. Ecco, su questioni del genere, che sono questioni che hanno una loro visione e una loro verità, il diritto non può assolutamente accogliere, non può assolutamente mettersi direttamente in contatto con la verità. Per questo il diritto moderno è un diritto senza verità. È un diritto anche per certi versi nichilista, perché edifica dei principi, edifica delle regole, che hanno la caratteristica di essere semplicemente storiche, contingenti, di essere legate anche al volere della maggioranza, di chi vota, di chi si esprime, ovviamente una maggioranza storica, concreta l'assemblea che vota la legge e nel votare la legge non è necessariamente vincolata ad alcuna verità. Questo così dal punto di vista generale, tanto per capire come secondo me il diritto moderno funziona o dovrebbe funzionare. E' per questo la problematicità del rapporto con la verità. Quindi personalmente sono molto contento quando dal punto di vista filosofico ritorna in auge il realismo, quando ritorna in auge l'idea di chiamare le cose con il loro nome. E quindi mettiamo da parte un po' l'interpretazione, il gioco postmoderno in base al quale il sapere non è libertà, ma il sapere è potere. E allora ogni forma di sapere viene collegata con una contesa per il potere. Io sono più kantiano e il sapere, secondo me, innanzitutto è libertà. E quindi è universale. Il sapere non è lo strumento di uno contro l'altro. Non è lo strumento degli occidentali che vogliono colonizzare gli altri. No? Dietro il sapere il postmoderno vede questo sospetto, vede, vede appunto il dubbio, il sospetto che lì ci sia una volontà di dominio. Ecco, se ritorniamo in un'altra un un epoca, con un altro paradigma, secondo me è positivo. Però quando questo salto, invece, lo, questo salto lo tramutassimo, lo passassimo in maniera troppo immediata al diritto, lì secondo me rischiamo di perdere parecchio. Rischiamo di perdere appunto la laicità e la libertà del diritto positivo che ci è stato insegnato per primo nel 1651 proprio da Thomas Hobbes. L'autorità e non la verità fa il diritto. Con una funzione chiara, era la funzione di mettere pace in Europa, di dire basta scannarci fra protestanti e cattolici, Basta sta guerra che voi avete ragione quando si parla di legge dello Stato, non c'è verità che tenga. Mettiamo da parte questo argomento. Chiarissimo. E noi cioè, comunque approfondiremo poi diciamo, anche alcuni diciamo, sviluppi ulteriori del, del ragionamento sul piano punto. Eh, del diritto eh, vorrei però prima di, di fare questo eh, fare un ulteriore eh, diciamo, passaggio un po' di lato diciamo così eh, per appunto eh, la facoltà di scienza e comunicazione dicevo prima e eh, appunto uno dei padri appunto della dottrina dell di comunicazione cioè McLuhan diceva appunto che il, il mezzo è il messaggio no? e, e quindi diciamo sebbene sembra cioè, mh, possa sembrare insomma da eh, dalla retorica per la, che va per la maggiore in questi ultimi anni su, su internet dove si è passati insomma, dal Time che pubblicava nel 2006 la copertina eh, dell'Uomo dell'Anno con eh, col, col computer eh, chi è l'Uomo dell'Anno sei tu che eh, sei libero di usare internet e quindi di, di diventare protagonista a dieci anni dopo dove invece la, la verità era morta no? per, per sempre attraverso internet quindi questo, ormai questo diffusione dell'idea, diciamo, passare dal, dall'iperottimismo tecnologico insomma, degli anni fine anni 90 a questo pessimismo eh, assolutamente diffuso in cui appunto, il problema è che eh, c'è il, um, il populismo e quindi c'è diciamo, questa diffusione di idee sbagliate. Uh, ecco, prima se faceva l'esempio della Brexit, no? diciamo, probabilmente anzi sicuramente la, la, quella campagna è, è stata vinta anche con delle fake news. Eh, è anche vero dall'altra parte che eh, avevamo giornali italiani che pubblicavano il rischio con la, con la Brexit, l'Inghilterra sarebbe finita in default nel giro di qualche settimana e non avrebbe avuto accesso alle medicine, insomma poi <ride> c'è stata la cura vaccinale adesso insomma si sono viste un po' gli esiti quindi, appunto insomma, il fake news diventa appunto uno strumento più che altro politico da una parte e dall'altra quindi un po' di questo potrebbe eh, ragionare, però prima volevo, fare una, volevo chiederti una considerazione generale su quello che è effettivamente internet da questo punto di vista, cioè effettivamente è, è internet il problema, cioè è il, il fatto che sono i social media e quindi la creazione di bolle a, a, a creare il problema, o c'è un, insomma una situazione un pochettino più generale che anche in assenza appunto, di questa nuova tecnologia, probabilmente per le situazioni storiche, economiche che ci circondano, eh, in qualche modo stanno portando a una polarizzazione de, delle parti Beh, su internet, come, come già stai accennando, siamo passati da una fase di euforia, di ottimismo, dove addirittura Internet era considerato una grande premessa di libertà, sia di libertà in qualche modo relativa ai commerci, all'economia, all ma anche le ipotesi più, in qualche modo, più sovversive, più estremiste, potremmo dire anarchiche, puntavano sul mezzo, su Internet, per creare una nuova società senza le istituzioni, senza le mediazioni, dove l'individuo sarebbe stato finalmente libero come mai eh, prima. Ecco, questa fase di euforia eh, è durata poco, non tanto, è durata poco, non tanto. Eh, anche se, eh, ad esempio, la, durante l'amministrazione Obama, durante magari, la seconda amministrazione, Obama, ad esempio Hillary Clinton eh, intervenendo eh, proprio in uno dei luoghi più importanti dal punto di vista dell'amministrazione della, dell della rete internet negli Stati Uniti un centro di ricerca, non ricordo di preciso quale però Hillary Clinton eh, disse che l'amministrazione era assolutamente convinta che la libertà di internet la libertà della rete costituisse una delle principali libertà delle società democratiche. Quindi ancora nel 2012 abbiamo attestati di fede importanti nei confronti, eh, nei confronti della, rete, della rete internet. Diciamo che quelle dichiarazioni servivano anche in maniera polemica per redarguire invece eh, la grande potenza cinese che aveva appena eh, limitato eh, Google o altre piattaforme motori di ricerca. Quindi c'era anche una una rivendicazione da parte dell'Occidente dell'orgoglio di eh, proteggere e di tutelare la libertà attraverso internet. Ecco, anche qui però nel giro di pochi anni questo Internet ottimismo si rovescia in un pessimismo. Previsioni fosche, eh, critiche, anche qui forse eh, gli eventi politici sono importanti. Eh, eh, Trump vince le elezioni, e anche lì le vince attraverso una forte mobilitazione popolare, attraverso anche i canali della rete Internet. È quell'ora che i democratici eh, cominciano ad osservare e a valutare la rete un po' come uno strumento che in realtà inganna la democrazia, inganna il popolo, inganna il suffragio. Addirittura qualcuno arriva a sostenere che Internet, eh, intendendo i social media, eh, è intrinsecamente populista. Internet è costitutivamente populista, e quindi non solo è lo strumento che i populisti usano, ma è proprio una componente della, della politica e della cultura è populista. Io ecco, io non credo che queste mh, valutazioni siano francamente oggettive. Io credo che internet sia essenzialmente un mezzo, un medium ha creato una rivoluzione mediale anzi multimediale però lo dobbiamo assolutamente e sempre trattare come un mezzo l'idea che gli algoritmici possano governare la vita che tutte queste cose che siccome cerchiamo su Amazon un libro di, botani di botanica poi immediatamente compreremo forbici per potare i giardini perché tutte le nostre mail ci verranno fuori pubblicità e avvisi con forbici per potare le rose. Ecco, io credo che queste siano cose abbastanza... No? Internet è un mail. Anche la stampa, quando venne scoperta, favorì la riforma protestante perché favorì la diffusione dei libri, l'interpretazione delle Bibbie, però nessuno si è sognato mai di dire che la stampa era protestante e non era cattolica. E quindi vale che siamo allo stesso punto. Allora Inter non è democratico ma è populista perché lo usano i populisti. Ecco, questa cosa politicamente, non, questa cosa culturalmente non tiene. E soprattutto non aiuta a comprendere quello che è il mezzo. C'è uno strumento. In genere spesso dietro queste censure, queste critiche c'è anche una visione particolare dell'uomo, dell'individuo, per cui allora l'individuo si corrompe con la tecnica. Ecco, arriva la tecnica, arriva il cellulare, arriva l'iPhone, arriva la piattaforma, i social e chissà perché l'uomo che invece sarebbe di per sé buono si perde e diventa adepto di questi nuovi media. Ecco, io proprio non la vedo così. Cioè l'uomo sta, noi tutti, non l'uomo, noi tutti stiamo su Twitter perché siamo esseri dotati di parola. Quindi il cinguettio, come Aristotele diceva, che siamo uomini dotati di parola e quindi stiamo su Twitter perché ci piace parlare, scrivere, stiamo al telefonino perché ci piace parlare, stiamo su Facebook perché ci piace scrivere, e siamo dotati di scrittura. Facciamo tutte queste cose perché siamo esseri, esseri sociali e non è che lì neghiamo la nostra socialità, la esprimiamo così la nostra socialità. La tecnica non inquina l'essere umano, la, la tecnica non è un elemento di corruzione antropologica, la tecnica è un elemento di rivelazione antropologica. La tecnica ci mostra quello che siamo, quello che siamo stati capaci di fare. La tecnica è l'automobile, ma è anche il armato, perché siamo capaci di andare in automobile, ma anche di costruire motori per spararci addosso i proiettili dei carri armati. Ma non c'è la base una... E' così anche quando la democrazia... Però con la democrazia è la stessa cosa. Allora, un'immagine che ci sia l'elettore razionale, neutro, che però sbaglia a votare perché improvvisamente viene bombardato dai messaggi su internet, sulla rete. E i vecchi media? La televisione cosa faceva? La televisione non costituiva ugualmente un elemento di sofisticazione della, della libertà dell'elettore? Questa cosa, va, questa cosa va smontata, non, non è così. Ci sono problemi nuovi, però devono essere affrontati con una mentalità giusta, che non è quella di andare alla guerra delle fake news. Cioè, noi non siamo capuccetto rosso, innocente, buono, che va nel bosco, arriva il lupo cattivo, gli offre con l'inganno eh, qualcosa e poi se lo sbrana. Non è così. Eh, tutti noi siamo capuccetto rosso, ma siamo anche il lupo cattivo perché quando siamo lì dentro facciamo le due parti. E quindi mh, cioè, mh, questa cosa di prendersela con internet, di prendersela con le... Con... A me sembra veramente... Forse è in corso una, una guerra, un conflitto per l'egemonia nell'informazione. Allora ci sono nuovi media, i media digitali, eh, delle piattaforme sociali, che in qualche modo stanno facendo fuori la stampa. E anche la televisione. E quindi è normale, è legittimo che ci sia un conflitto fra questo. Però anche qui il conflitto è chiaro che viene moralizzato, viene eticizzato. Da un lato uno ti dice: 'Io sono buono, perché da me ci sono i giornalisti competenti, io sono la parte buona, io sono la stampa, sono il vecchio medium di cui ti puoi fidare, non andare là per carità, perché invece rischi tutto, eh, trovi subito la fake news. Eh, anche questo non è però ci sta invece la, la guerra forse questo è il sintomo di un conflitto per l'egemonia che non è detto che sia meglio che lo vincano le grandi piattaforme di internet eh, che non è, non è detto nemmeno, che sia poi eh, più progressista l'opzione però il conflitto c'è e eh, sembra che lo stiano vincendo quelli, quelli di internet sì senza, senza dubbio eh, anche se punto, punto mai, diciamo, ci arriveremo anche mai dopo sul, sul fatto che, diciamo, vabbè, sul, su come poi, ehm, a, diciamo, a quali, cioè, cosa, diciamo, questa vittoria del conflitto, poi, però, non, da un altro punto di vista, però, sta por, diciamo, gli ha costretti, diciamo, anche delle mediazioni. Eh, non tanto vantaggiose se pensiamo per esempio al fatto che abbiamo dovuto cioè con, i, con la guerra dei, dei profili che si è prospettata diciamo a cavallo diciamo, nelle settimane delle, le, immediatamente delle elezioni americane e in quelle, in que, soprattutto in quelle successive insomma con la soppressione di una serie di, di profili non parlo solo di quello di Trump da parte di, eh, di Twitter ma anche in generale cioè chiunque usi Facebook magari anche per condividere dei post eh, cioè sa che negli ultimi mesi la parola covid, vaccino eh, qualsiasi cosa di qualsiasi termine ambiguamente politico eh, abbia comunque um, portato a c'è cioè, fatica magari nel pubblicare nel uh, nello sponsorizzare dei post e quant'altro quindi uh, diciamo, e sicuramente questa cosa qui non è stato a vantaggio per esempio di Facebook perché è chiaro che se Facebook deve mettere dei controlli perché, per uh, prendere dei soldi per, per uh, per fare pubblicità dei post evidentemente sta andando in qualche modo contro il suo, il suo interesse più, più immediato e comunque ci arriveremo eh, ci dopo il, quello che volevo invece chiederti adesso riguarda ehm, sempre eh, diciamo ora io personalmente quanto io, sono completamente d'accordo con quello che hai detto sul, eh, sul sul tentativo di moralizzare un po' questo, questo conflitto che però ha probabilmente anzi di sicuro ehm, radici altrove insomma. Eh, però rimaniamo pur sempre in una situazione in cui ci troviamo con la prima potenza militare del mondo dove una stragrande maggioranza della popolazione crede o che eh, ci siano sette di eh, pedofili che eh, nascondono i bambini nel, nel, sotto scala delle pizzerie oppure che ci siano una serie di eh, hacker russi col colbacco che da, diciamo in qualche modo riesco a spostare 10 milioni di voti di cittadini americani semplicemente facendo qualche meme eh, quindi insomma so che in ogni caso il, insomma, il problema effettivamente eh, è abbastanza concreto al di altri quelli che possono essere un po' le analisi sul su quello che, che siano appunto le, le ragioni eh, quindi mi chiedo cioè volevo chiederti più che altro eh, ehm, dal punto di vista del del diritto e de, anche della, della politica insomma eh, come si può in qualche modo intervenire su questo, su, su questo problema eh, innanzitutto voglio chiederti in un contesto globale dove Inter appunto è il, formalmente almeno il mezzo di comunicazione internazionale per l'antonomagia dove i server spesso sono eh, delocalizzati eh, diciamo all'estero o ho tolto diciamo, il caso della, della Cina, insomma, che è, è, in parte, anzi, cioè, è anche solo in parte della Russia, però tendenzialmente c'è un, una difficoltà insomma, a, a limitare questo flusso di, di informazioni. Eh, quali può diciamo, ancora lo Stato, il luogo dove si può intervenire? Ci sono organismi internazionali che possono farlo? Di, di, di chi è la responsabilità di, inter, diciamo, di poter cercare di mettere dei limiti al, al problema? Allora, che un problema ci sia, è giusto, perché non è che internet è il paradiso. No? Io ho, fatto un po', ho preso le parti, ho fatto un po' l'avvocato della difesa di internet, perché, perché mi piace stare con quelli che vengono accusati. Eh, e quindi, <ride> cioè, no, mi, mi piace stare con, piace stare con, con quelli che, che, fan, che, che passano da cattivi, in qualche modo. No? Eh, perché in realtà, come, come cantava Fossati, i cattivi così cattivi non sono mai. Eh, e quindi mi piace un po' prendere le difese di queste situazioni qua eh, Sì, però come dicevi tu è giusto è, per esempio c'è stato il caso Cambridge Analytica anche quello si dice che ha inquinato eh. Eh, però questa volta comunque alle, le, le elezioni americane sembrano essersi svolte correttamente visto che ha vinto Biden chissà perché turbative informatiche non ce ne sono state io sono convinto che se avesse vinto Trump forse eh, sarebbero tornati di moda eh, gli hacker russi eh, e tutta questa cosa qua. Quindi, vabbè, però, fortunatamente questa cosa non... Eh... Invece, no, problemi ci, sono, problemi ci sono. Sono problemi a volte che si, però, come dire, si sgonfiano anche da soli. Ad esempio, abbiamo il caso in Italia dei 5 Stelle. No? Allora, quando i 5 Stelle hanno vinto le elezioni del 2018 con una percentuale stratosferica, che nessun sondaggista era riuscito a, a cogliere in, in precedenza, ecco tutti, hanno tutti, molti, si è cominciato a dire «Ah, ma questi saranno sicuramente governati dagli algoritmi di casaleggio». Allora, non si è mai visto un partito che viene governato da un algoritmo, da una stanza dove chissà che cosa c'è, server, eh, messaggi, procedure particolari che vengono inviate… Dopo due anni vediamo che Casaleggio e i 5 Stelle sono i ferri corti e quasi non si parlano più. Allora dov'è tutto sto, questo Moloch, questa costruzione totalitaria, questo partito server quasi veniva da dire, cioè il partito azienda di Berlusconi? Il movimento 5 Stelle era un movimento server, un movimento digitale. Ecco, era così granitica quella situazione? Oppure anche lì basta vedere che anche lì la circolarità, le contraddizioni, i conflitti reali in realtà riescono a prendere il sopravvento e a scongiurare anche la, la distopia più, eh, più nera e più, e più nefasta. Ecco, a volte i fenomeni si sgonfiano da soli. Qualcuno diceva che bisogna mettere fuori legge eh, i 5 Stelle perché sono contro la Costituzione, non si è mai visto che è il vero soggetto. che governa. So, anche qui questa cosa sembra essersi abbastanza risolta e comunque sembra essersi risolta anche perché il consenso di queste forze politiche è scemato quindi vuol dire che non avevano il controllo totalitario dei mezzi di informazione no? qual è quella forza che controlla i mezzi di informazione che dopo due anni di mezza o addirittura eh, di più eh, il, proprio, il proprio consenso vuol dire che tutta sta roba forse non c'era no? però no, i problemi comunque ci sono sempre perché ogni forma ogni, ogni, ogni mezzo presenta delle, delle problematicità. E solo che i problemi sono legati a quel fattore così importante oggi nella dimensione giuridica che è l'assenza del territorio. Cioè oggi i più grandi eh, problemi di, di natura giuridica devono essere affrontati senza poter contare su un alleato, anzi su un fattore che fino ad oggi è stato sempre determinante nella dimensione del giuridico della regola, cioè il territorio. Oggi il territorio conta molto, molto meno. Perché i fenomeni di integrazione sovranazionale istituzionali hanno ridotto, hanno depotenziato questo elemento. Lo vediamo noi come Stato sovrano, no? Rispetto all'integrazione, al processo di partecipazione all'Unione Europea, il, nostro, il peso della nostra valore territoriale è sempre meno. Siamo costretti a confrontarci con ciò che fanno soggetti che stanno da altre parti. Nel caso di Internet il ridimensionamento del fattore territoriale è ancora più grande, perché addirittura Internet può prescindere dal territorio. Internet tecnicamente potrebbe prescindere dal territorio e quindi vivere in una dimensione sovranazionale, globale, che è destinata a passare sopra gli Stati. Ecco, questa tendenza secondo me deve essere in qualche modo contrastata. E gli stati hanno delle possibilità di regolare le cose, di emanare delle leggi, di intervenire in maniera tale per porre in qualche modo un argine a questa, a questa corsa globalista, a questo delirio per certi versi sovranazionale e globalista. Qualche segno si vede, ad esempio, con la, con la pandemia, la pandemia ha in qualche modo eh, segnalato una ripresa del ruolo degli stati nazionali, eh, sia pure in dialettica con, eh, con organismi sovranazionali, però gli stati in qualche modo hanno ripreso eh, vigore, hanno, sono tornati di nuovo centrali, per gestire la pandemia, per affrontare l'emergenza economica che ne è derivata. E Io credo che anche per il fenomeno di internet eh, sia possibile immaginare soluzioni del genere, e cioè soluzioni che passano attraverso eh, delle leggi, dei controlli, non solo di natura, mh, non solo di natura mh, contenutistica, cioè relativa ai contenuti che vengono diffusi, ma anche per ciò che riguarda gli assetti proprietari e quindi il pagamento delle imposte, e tutti effetti, tutte queste dimensioni qua che richiedono una, una tecnica privatistica eh, che deve essere comunque raffinata, perché non è possibile che eh, le grandi multinazionali della rete paghino poche tasse in eh, paesi dove realizzano ingenti ricavi. Anche questa dimensione patrimoniale, direi impositiva, fiscale, dovrebbe essere eh, rivalutata. Invece dal punto di vista dei contenuti qualcosa si può fare, perché ad esempio eh, ci sono alcuni paesi come la Francia o, o la Germania che si, che si sono dotati di leggi nazionali, di leggi statali, che possono imporre ai, alle grandi piattaforme, ai grandi network della rete, di disabilitare, cioè di rendere non disponibili determinati contenuti sul loro territorio. Anche se eh, i contenuti vengono in qualche modo, fanno riferimento a server che stanno fuori dal confine nazionale quindi non è impossibile diciamo così eh, provare a dare dei piccoli segni di legislazione nazionale, anzi per certi versi sarebbero proprio, proprio utili ma la mia utopia però è un'altra la mia utopia sarebbe un social media statale cioè come l'IRI negli anni 30 eh, statalizzò il capitalismo la mia utopia sarebbe eh, la creazione di una vera e propria piattaforma social non solo pubblica perché pubblico si limita agli ingressi alla gerenza ma proprio statale nel senso della proprietà e della gestione della rete Questo, questa però, come ripeto è un'utopia io sogno una IRI nell'era nell di internet io ho Facebook, un Facebook. Un Facebook, Lucinese, eh, tipo. un Facebook gestito dallo Stato, dove così siamo tranquilli sui profitti, sulle pubblicità, siamo tranquilli sui contenuti. Insomma, una specie di RAI per la rete, una specie di, di Facebook come la RAI, qualche modo, governato quindi come, come la RAI, dai partiti, in buona sostanza, dal governo. Okay. Per democratica, almeno su questo, no, assolutamente sì. democratico perché... sì. Sì, sì, assolutamente sì. democratico perché altrimenti abbiamo, corriamo il rischio che, non so, YouTube censura le televisioni come è successo con una televisione che si chiama BioBlue. Non so se, sì, se... Sì, eh, sì, però so anche quello... questo. questo... Cioè, a chi risponde YouTube? YouTube non risponde a nessuno perché YouTube nega un diritto costituzionale. A soggetti italiani che utilizzano una piattaforma. A me questo sembra un arbitrio. Forse, sì, forse. questo, questo profilo è più grave delle fake news. Sì, sicuramente. Tra l'altro, infatti, questa è un'altra un domanda appunto che volevo che volevo porti, quindi mi aiuti insomma a introdurre, nel senso che mh, appunto, la, cioè un altro dei problemi cioè, è quello che magari appunto siamo poi. I, le aziende private a regolare in vario modo questo poi qualcuno tipo per esempio rimanendo in italia eh, per esempio la campagna odiare chi costa insomma sono stati anche magari contenti di determinati lo sono stati anche forse in molti insomma della chiusura momentanea del, del profilo per esempio di casa pound per fare un esempio eh, italiano mm, è chiaro però che nel momento in cui è il privato a farlo poi Uh, possono anche avvenire alcuni casi come ad esempio rimanendo sempre qualcosa di un pochettino po più distante da noi che quindi possiamo osservare in maniera uh, un po' più cioè siete meno coinvolti quindi cercando di essere un pochettino più oggettivi il caso per esempio del, uh, negli Stati Uniti subito dopo le elezioni dove uh, con la chiusura di alcuni profili dell'area trampiana c'è stato un, un, il tentativo di lanciare una nuova piattaforma uh, uh, Parler uh, che uh, Diciamo, mh, probabilmente eh, diciamo, diciamo, non avrebbe sicuramente sostituito Facebook non perché chiaramente era diventata una, un luogo dove si concentravano comunque quelli di una molto precisa area politica, quindi con meno eh, possibilità di, di interscambio vario. Però eh, Amazon ha eh, diciamo, sua, sponte, cioè, o me meglio, sua sponte, diciamo, meglio, formalmente su sua iniziativa. Eh, chiuso il tolto il server, e quindi, diciamo, quella piattaforma lì è stata, è stata chiusa per, per questo motivo, insomma, e, ehm, quindi, appunto, con il problema che, è, che è diventa da una parte il privato a, a decidere, dall'altra, in quel caso, lì come diciamo, ce prima, eh, probabilmente su pressione eh, di, di soggetti terzi, insomma. Di stampo, di stampo politico. Eh, Dario Fabri, per esempio, analista di Limes, ha eh, più volte parlato insomma, di, di, questo, di questo aspetto. Però, eh, comunque, al di là di questo, rimane tutto molto nebbioso, nebuloso, poco, poco chiaro e soprattutto poco controllato dal punto di vista democratico. Quindi eh, Volevo chiedere appunto se, mh, diciamo, appunto, che ruolo... Mm, ecco, su questa... Beh, in realtà faccio una domanda che è abbastanza retorica perché l'hai già in qualche modo detto cioè, quindi non, so, non è probabilmente il privato il luogo dove c'è cioè, chi può intervenire per, per fare chiarezza insomma, su questo eh, il problema è la natura giuridica di queste grandi piattaforme di questi grandi server, eh, di queste grandi piattaforme informatiche noi non abbiamo una, una certezza del diritto ancora ad esempio, negli Stati Uniti vengono considerati, secondo una dottrina del diritto dell'informazione di quel paese, che è la dottrina dei fori pubblici. Ecco, una, una piattaforma sociale come Facebook o come Twitter è un, è un foro pubblico, una specie di piazza di, di Anorà, dove però qualche limite, ecco, qualche, qualche regola deve essere comunque, comunque rispettata e quindi anche con la dottrina del suono pubblico secondo me entra in conflitto eh, l'espulsione, la, la chiusura di Trump eh, lì però ci sono anche altre giustificazioni e cioè c'è cioè una, una giustificazione che riguarda proprio la, la fedeltà alla Costituzione secondo me lì nell'oscuramento nell di Trump ha giocato una sorta di, di delitto, non so nemmeno come chiamarlo, di, di offesa, di mancanza di rispetto nei confronti della Costituzione allora in qualche modo gli operatori dell'informazione perché la cosa non ha riguardato solo Twitter ma anche gli operatori dell'informazione cioè i telegiornali i servizi di approfondimento qualcuno ha tolto proprio Trump che parlava, non l'ha fatto ascoltare perché stava dicendo che le elezioni non erano regolari Insomma, stava dicendo così. delle cose che andavano a intaccare in maniera molto grave il, il quadro di contesto democratico. Quindi negli Stati Uniti in genere la libertà d'espressione è molto più tutelata che da noi, o meglio è meno limitata che da noi. Incontra meno limiti negli Stati Uniti la libertà d'espressione che, che da noi. Proprio perché c'è un'idea di sacralità della Costituzione, il primo emendamento, e forse però il fatto che Trump abbia attaccato proprio quella garanzia dello spazio di libertà abbia proprio messo in discussione le regole fondamentali che garantiscono, che garantiscono questa libertà abbastanza ampia, bisogna dire, questo può aver determinato negli operatori dell'informazione eh, un senso di difesa della prerogativa costituzionale. E quindi dire al politico no, non ti faccio nemmeno parlare, non ti, faccio nemmeno, non ti mando nemmeno in onda perché stai dicendo delle cose veramente gravi così come ha fatto Twitter, che addirittura ha oscurato il profilo, l'ha tolto. Però secondo me sono provvedimenti così molto gravi, che sono comprensibili però meglio se con riferimento alla storia, alla storia americana. In Europa, in Europa casi, casi del genere sono più, sono più frequenti, il caso di Casa Pound che ad esempio citavi prima. Proprio perché da noi non c'è invece, non siamo arrivati a configurare le piattaforme come fuori pubblici. Eh, dipende, a volte vengono considerati come bacheche private, altre volte invece vengono assimilate a uno spazio pubblico e quindi c'è un'incertezza, cioè, dal punto di vista giuridico c'è un'incertezza. Un magistrato la considera in un modo, un altro magistrato la considera in un altro. Ci sono il caso di Casa Pound, ci sono, mi pare, un paio di carceri. Casa Pound a Roma e poi c'è anche un'altra associazione di, di forza nuova che a Lucca in Toscana è stata ugualmente oscurata però ci sono tre provvedimenti dei, dei giudici italiani ognuno, ognuno inquadra il fenomeno in maniera distinta chi in una maniera e in un'altra un ancora in attesa, de, in attesa della statalizzazione dei mezzi di produzione internet Dobbiamo... no. No. Però appunto sul diciamo, tre considerazioni e cerco di essere rapidissimo. No, sul caso di casa Paolo, in realtà c'è un, un doppio, diciamo, fase temporanea, nel senso che c'è stato prima uno scuramento da parte di, della piattaforma stessa e poi. Diciamo, nella seconda fase è intervenuto diciamo, il, la giurisprudenza, comunque su, cioè, dei giudici, e quindi sì. è stato appunto il pro, quello che mi riferiva, in particolare la, il fatto che è stato Facebook a chiudere eh, sì, il sì, sì, certo, certo. E poi, tra l'altro, una cosa anche sulla considerazione, per esempio, che fa anche sistematicamente, eh, per esempio, sul. Um, per esempio sulle associazioni italiane che sono di, di, di, mm. di Kurdistan, eh, eccetera. Per esempio, hanno anche loro mh, avuto problemi, cioè non dai giudici, ma da proprio dalla piattaforma mm. eh, stessa che ha eh, oscurato, per esempio, profili di persone che magari pubblicano la foto di Dio Calanno, cose di questo tipo. Eh, L'altra cosa, eh, però, appunto sulla parlare appunto della situazione americana eh, negli Stati Uniti c'è sempre stato storicamente un ragionamento sul fatto che le piattaforme che poi è stato quello che poi ha reso di fatto eh, le, eh, possibile che esistessero poi i social media cioè il fatto che eh, non siano mai stati considerati appunto degli editori eh, c'è cioè Facebook e altre, ma appunto come dicevi tu stesso per le, per le agora. però anche questa cosa qui di recente sono nel dibattito americano si sta un po' cercando di metterla un po' in discussione sulla non, non responsabilità eh, diretta da parte dei, dei social sì, questa cosa in Europa viene disciplinata da una direttiva che è una direttiva abbastanza vecchia che è la direttiva sul commercio elettronico che addirittura credo sia del 2000 o del 2001 mm. eh, e eh sì, anche lì si stabilisce, si sancisce che le piattaforme, gli operatori del, che forniscono servizi, gli host provider della rete, non sono degli editori e quindi non hanno l'obbligo di controllare i contenuti che vengono pubblicati. Però questa, questo principio di non responsabilità per ciò che viene pubblicato viene ogni tanto messo in, in discussione, dalle sentenze dei giudici. E quindi anche questo principio viene in qualche modo rimodulato. Ad esempio, nella legislazione italiana c'è scritto che comunque il lost provider deve rimuovere un contenuto quando l'autorità amministrativa o l'autorità giudiziaria glielo dice. Cioè, quando se gli notifica, guarda, allora intervengono dei margini di responsabilità. Però c'è una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'ottobre. 2019 se non sbaglio, eh, che invece chiama in causa il, le piattaforme sociali, e proprio e afferma che hanno l'obbligo di, di rimuovere contenuti che vengono segnalati eh, anche dagli utenti, però come eh, meritevoli di, di rimozione. Questo era il caso di una politica austriaca che aveva vinto una causa contro, una, contro una, un blog eh, e quindi voleva che venisse inibito a tutte le piattaforme operanti nell'Unione Europea di diffondere il contenuto che era stato diffuso da quel blog e ha avuto ragione ha riconosciuto che è dovere dei provider eh, disattivare o eliminare i contenuti eh, in quel caso era un contenuto eh, diffamatorio lei ha vinto una causa per diffamazione e quindi, eh, quindi c'è anche una responsabilità c'è una responsabilità anche, anche loro. Ma il fatto che non sono degli editori però è anche un bene. Perché se venisse assegnata loro la responsabilità editoriale vuol dire che sarebbero liberi di controllare e di scegliere cosa pubblicare e cosa non pubblicare. Quindi sarebbe davvero un progresso per la libertà eh, di espressione? Io credo di no. Cioè, sì, oltre al fatto che anche se piattaforme come TripAdvisor o altre finirebbero non esistere più, probabilmente nel momento in cui appunto, ci fosse controllo totale sul, e una responsabilità su qualsiasi cosa viene pubblicata eh, dalle piattaforme. Eh, ecco, mh, diciamo eh, vorrei farti, se, insomma, se hai ancora qualche minuto da dedicarci, un altro paio di. Di domande un pochettino più generali uno eh, riguarda il, il rapporto che c'è diciamo di, di, diciamo di verità rispetto insomma, al, al, al diritto eh, rispetto al concetto eh, filosofico e mi chiedevo quale fosse il rapporto eh, cos'è tra, tra la verità e la democrazia eh, Stiamo Stano che insomma in qualche modo già alcune, cioè alcuni elementi per analizzare questo, questo aspetto, li hai, li hai già li hai formati. Provocatoriamente mi chiedo se forse la, lo stesso diciamo, diritto alla bufala non sia in qualche modo eh, esso stesso parte della, attraverso insomma anche forme più leggere come se fosse satira o quant'altro, però in qualche modo eh, parte della, de, di una democrazia sana. Ecco. Ecco, io credo che se proprio, se magari è brutto parlare di diritto alla bufala, alla bufala insomma, parlare di diritto alla bufala, dire ognuno ha diritto di dire le di fesserie o di dire proprio delle bugie, che sa deliberatamente come di bugie, è brutto. Quindi non si può dire diritto alla bufala. Però si può dire un'altra cosa, e cioè stabilire la non perseguibilità della bufala. Per cui io non ho il diritto di dire la bufala. Però se la dico, non è che qualcuno deve arrivare da me e mi deve chiudere, censurare, perché io eh, ho detto una bufala. No? E poi ci sono, eh, ci sono anche la bufala, quando è bufala la riconosci subito. E appunto diventa ironia, satira. Altre volte ciò che oggi è bufala, domani non lo è. Se qualche anno fa qualcuno avesse detto guardate che uno Stato dell'Unione Europea può vivere benissimo con un debito pubblico pari al 160% del PIL e facendo l'11% di deficit all'anno, ti avrebbero preso per matto, ti avrebbero preso, incatenato, portato via con l'ambulanza, perché tu stavi sragionando, stavi male, a dare contro i dogmi dell'economia. Oggi, no? che siamo nel, in questo periodo, 2021, oggi i dati ci dicono, che il debito pubblico italiano sarà pari al 160% del PIL e che il rapporto deficit rispetto al PIL sarà dell'11%. Quindi, mentre fino a due anni fa ci sembrava brutto passare al 2,4%, quindi già il 2,4% c'era gente che girava con le mani nei capelli, oddio, le generazioni future, oddio, il debito... Oggi siamo all'11%, allora qual è la fake news? La, la bufala di ieri è diventata la realtà di oggi. Poi l'esempio che facevamo prima, gli inglesi, miseria per le strade, invasioni di cavallette dopo la scelta di lasciare l'Unione Europea, S saremo vicini ai nostri fratelli inglesi, non, la, non mancherà la nostra solidarietà. Ecco, gli inglesi hanno fatto le campagne vaccinali da soli e noi invece siamo costretti ad aspettare con contagocce. Quindi la bufala di ieri spesso diventa la verità di oggi. Quindi il rapporto fra verità e democrazia è un rapporto che va lasciato assolutamente libero e sciolto. È meglio correre il rischio che circoli una bugia rispetto al provvedimento che chiude la bocca a qualcuno. Il male minore fra censurare e lasciar correre le bufere è sicuramente lasciar correre le bufere. Il grande pensatore della democrazia novecentesca, che era Hans Kelsen, che è stato Hans Kelsen, un giurista liberale, aveva proprio una, non so come dire, una, una fissazione, no? tanto Kelsen non poteva avere delle fissazioni, però aveva un punto mh, di stimolo intellettuale nei confronti del processo a Gesù. Lui immaginate, cioè sul processo, sul processo a Gesù c'è è scritto diverse volte, c'è tornato 6-7 volte, da una persona addirittura eh, priva di orientamento religioso. E, e però lui vedeva il processo a Gesù, la dinamica della democrazia. Perché? Cosa succede lì? E lì viene processata in qualche modo la verità. Allora dice Kelsen. L'atteggiamento agnostico, l'atteggiamento scettico di Pilato è forse quello più vicino alla mentalità democratica. Perché da un lato abbiamo un soggetto, Gesù, che dice io sono la verità. Dall'altra parte abbiamo altri soggetti che invece dicono no, lui non è la verità, lui è l'impostore, perché la verità siamo noi. La scelta del popolo è. Che poi si rivela una scelta non eh, felice per la verità, eh, almeno per quella di Gesù. La scelta del popolo in qualche modo eh, dimostra come eh, la verità non sia spesso riconosciuta nel, nel caso del voto. Allora dice Kelsen, io ve l'ho banalizzata eh, ovviamente perché abbiamo pochi minuti. Kelsen dice: Pilato in realtà è Stato rappresenta il punto di vista del democratico, perché lui rispetto a questa contesa fra opposte verità se ne è lavato le mani. E dice Kelsen, la forma filosofica della democrazia è il relativismo. E dice, se qualcuno mi facesse notare che così va dispersa la verità, io chiedo a quel qualcuno, ma tu sei sicuro di portare una verità come quella portata a suo tempo da Gesù? Quindi la forma del, della, della democrazia è il relativismo, assolutamente. Per questo la nuova politica della verità si scontra con questa cosa. Eh, perché finché si, tra, finché si tratta di chiamare le cose con il loro nome ci siamo. Non è che il legislatore può chiamare eh, automobile un aereo mobile. Eh, no? eh, è chiaro eh, però su altre questioni il problema è sempre quello qual è la verità e la domanda è quis judicabit chi decide allora o decide il principio aristocratico i giudici oppure decide il principio democratico il popolo eh, beh insomma direi che mi ha fatto ho messo una serie di, di paletti sono diciamo, abbastanza Opportuni per analizzare la, il problema della, appunto, delle fake news e del rapporto che hanno le società contemporanee con la stessa tenuta democratica della, delle stesse. E però, appunto, per, um, come conclusione, eh, vorrei um, chiederti: um, fatto tutte queste premesse e um, considerazioni che abbiamo. Eh, posto finora eh, quindi quale, ehm, quale può essere un nuovo modo di eh, configurare la libertà di espressione eh, e quindi e quale può essere anche un modo per il legislatore statale di eh, configurarlo eh, in base a tutto quello che ci siamo detti oggi su un'altra cosa io, io c'è una tendenza che è quella di Controllare, eh, il controllare il mondo dell'informazione controllare il mondo dell'informazione però soprattutto quella online perché appunto se, secondo non è solo secondo gli esperti ma anche secondo le istituzioni è lì che si ammida la disinformazione a livello della comunità europea dell'unione europea funziona un gruppo di esperti eh, un gruppo di alto livello che deve appunto contrastare la disinformazione il termine fake news viene usato sempre meno adesso, si è passato più a disinformazione, perché fake news era più difficile da definire. Ci si è accorti che si trattava di una, di una nozione dotata di una certa difficoltà eh, classificatoria e definitoria, quindi si sta un pochino più, più caldo. Ma anche in Italia l'autorità garante per le comunicazioni fa monitoraggio sulla informazione, sulla, con rapporti, eh, semestrali, annuali, con organismi che controllano, la, eh, che controllano appunto la, la disinformazione online beh innanzitutto qui emerge subito un dato che mh, questa attenzione particolare riguarda solo internet, la rete le comunicazioni digitali eh, dalle altre parti va tutto bene? non lo so, in televisione sulla stampa Sembra che lì vada tutto bene, che problemi di disinformazione non ce ne siano, però, quindi, è già questa è una prima, eh, è una prima dis, fra nel mondo dei media. Magari comprensibile, perché da, in internet ci sono milioni di persone, e quindi, eccetera, eccetera, comprensibile, però, già internet è nell'occhio, e eh, nel mirino. Ehm... E poi quali sono appunto le, le cose che vengono verificate, controllate? Beh, innanzitutto c'è una forte attenzione nei confronti dei messaggi di odio e dei messaggi volti ad incitare condotte violente o discriminatorie. Quindi questa è, diciamo, forse una delle categorie principali, eh, uno dei, dei valori principali che portano sia le piattaforme e sia appunto le autorità di governo Uh, che poi le, le autorità di governo hanno dei protocolli di quelle piattaforme eh? Eh, questa cosa non l'abbiamo detta però eh, esiste ed è diffusa la pratica dell'autoregolamentazione per cui quando Facebook chiude il profilo di un'associazione che ad esempio fa eh, apologia eh, di idee in qualche modo razziste o violente non lo fa solo di sua sponte ha un rapporto, un, un protocollo concordato prima con l'Unione Europea, con quel, con quel comitato di esperti di cui parlavamo. e dal 2016 che c'è un uh, protocollo per tutelare contro i discorsi di odio. Quindi ecco, diciamo che c'è una certa area che viene monitorata con attenzione, quella appunto della, che poi è riconducibile in generale al concetto di dignità umana, tutto ciò che viene a discapito della, della dignità umana e quindi lì eh, si individuano provvedimenti come la sospensione del contenuto, la inibizione all'accesso al contenuto, la rimozione, che sono strumenti che le piattaforme hanno. Ecco, in questi casi francamente è difficile ehm, essere così contrari a, a forme di tutela del genere, anche se... Eh, andrebbe comunque sempre rispettato il contraddittorio, e cioè la piattaforma chiude, la piattaforma ti notifica la chiusura, però ci dovrebbe essere la possibilità anche per il soggetto eh, in qualche modo censurato eh, di fare valere le proprie ragioni in, in, in un giudizio o davanti a un giudice oppure a di fronte ad un organismo terzo che può essere... Individuato già dalle autorità di garanzia, insomma, non direttamente dal governo. Insomma, questo, questo processo, che è il processo che qui abbiamo proprio in maniera rudimentale indicato, si chiama autoregolamentazione. Cioè, praticamente, gli operatori, attraverso il coinvolgimento degli utenti, possono trovare delle vie di conciliazione per far sì che, che eh, determinati contenuti vengano rimossi, quelli più odiosi e invece altri possano rimanere. Ecco, Però invece quando andiamo sull'informazione politica, sulla propaganda politica, su altre cose, anche qui ci vuole invece più delicatezza, perché un conto è il messaggio che va a ledere la dignità umana, altro conto è il messaggio di chi fa semplicemente una campagna elettorale. E quindi lì insomma, la comunicazione politica la comunicazione dei pensieri, delle idee, deve essere sicuramente lasciata molto più libera rispetto a quell'altro tipo di comunicazione. E comunque, ripeto, la regola dovrebbe, che vale dovrebbe essere la stessa. Ciò che non è legale nella realtà non dovrebbe essere legale nemmeno in rete, e viceversa. Cioè, no? I parametri, I parametri dovrebbero più o meno essere gli stessi, anche se il mezzo è importante, perché il mezzo fa la differenza. Ecco. Il mezzo è, è decisivo, fa la differenza. Però quello che in qualche modo io, anche con questo libro, volevo in qualche modo segnalare, era proprio l'idea, cioè mettere in evidenza i profili critici di questa cosa, di stare addosso a internet, di stare sempre addosso alla rete, di imputarle ogni sorta di malvagità che venga commessa, insomma. No? se uno perde le elezioni è colpa delle fake news, se succede un guaio dell'ordine pubblico è colpa delle fake news, se uno scende in strada a sparare è colpa dei social. Ecco, magari andiamoci piano, se vincono i populisti è colpa dei, dei, dei social, magari non è colpa di 30 anni di politiche che hanno ampliato le divergenze e le diseguaglianze sociali no? in genere non ci se la prende mai con una cosa del genere ci si la riprende con i social quindi con, con che quello è l'ultimo tassello cioè l'insulto che uno mette nel social l'insulto populista contro la casta secondo me è l'ultimo anello di un processo lungo di un processo che ha radici materiali eh, che sono molto più profonde e quando mi hai tolto il lavoro mi hai precarizzato eh, non mi dai i diritti, mi costringi eh, mi dai 4 lire poi vedo la tua propaganda dove c'è il rider felice a 55 anni Beh, un tweet in cui io, insomma qualche contenuto un po' così, me lo vorrei far fare no? Eh, ho fatto. non è che devo anche applaudire a questa cosa no? come era la canzone, sempre allegri ci tocca stare che il nostro piangere fa male al re fa male al ricco e al cardinale e diventano tristi se noi piangiamo. Qui sembra che sia la stessa cosa. Eh, e quindi no? Eh, da, ti dà fastidio anche lo, il piccolo sfogo che, eh, che mi faccio su, su internet. Ecco, così era quasi una battuta, un po' per alleggerire il, il, il contesto. Assolutamente, la citazione è perfetta per, per concludere il ragionamento, insomma, insomma tutto estremamente chiaro, insomma. E niente, ringrazio ancora Carlo Magnani per essere stato con noi oggi, e ricordo ancora eh, una volta il, il suo il libro, pubblicato a Rubettino, Finché c'è sono fake news c'è speranza, e... Eh, okay. <ride> di cui, insomma, avevo preparato la grafica, ma insomma, va bene, è ancora più bello, diciamo... Fermo immagine, e niente. Vi do appuntamento alla, alla prossima iniziativa con la società digitale. Grazie ancora.